Avrei voluto vederti invecchiare. Avrei voluto prendermi cura di te come tu avevi fatto per me da quando ero venuto al mondo. Avrei voluto dirti più volte quel maledetto ti voglio bene, che oggi è peso e rimpianto che lacera pensieri e ricordi. Avrei voluto fartene andare sereno. Ricordo un giorno dicesti, vorrei vederti sistemato, ma non è andata così papà. Per mesi ho annusato i tuoi vestiti, cercando ancora il tuo odore. Più volte leggevo vecchie agende per rivedere la tua calligrafia. Ma manca il suono di quei secondi al telefono. Come stai papà? Bene. Tu? Bene anch'io. Ok, ti passo tua madre. Oggi mi riscopro a sorridere nello stesso modo che avevi tu. E mi scalda il cuore pensare che in qualche modo ti assomiglio. Passa il tempo. Passa sempre. Le immagini nella memoria quelle no. Magari sbiadiscono. Ma resta sempre qualcosa. Così ti rivedo in macchina con me quando ti chiedevo... Vieni con me, perché dovevo prendere qualcosa e volevo la tua compagnia. Ti vedo montare l'albero a Natale, io piccolo e tu enorme che mi dicevi vanno prima le luci e poi le palline, cosa che faccio ancora oggi. Ricordo la tua ultima lacrima, quella proprio, non la dimenticherò mai. Non potevi nemmeno parlare e fu il tuo modo per dirmi addio. Se una madre rappresenta la terra, un padre è il seme vitale senza il quale nessuno di noi sarebbe mai germogliato. C'è un'ultima cosa, papà, che avresti meritato di sentire di più come la mamma del resto. Grazie, perdonami il ritardo. Spero ti sia piaciuta, papà. Eh sì, ti voglio bene. Te lo avrei dovuto dire molte più volte. E grazie a te e alla mamma per avermi donato la vita. Con affetto, tuo figlio, William.